Quella che dici tu non no fa e quindi ci riprovo da ok da Facebook. Aspettiamolo Eleonora? No. Eleonora sarà arrivando a momenti. Non c'è una musica, cosa vede? Un, metti un video di Melechon. Eh, Ce l'ho Melechon. Siamo in diretta, eh? ah. Eccoci adesso. Impostazione. aspettiamo allora eh. sarà arrivando momenti ecco qui. Quindi. non c'è una musica qualcosa vedi, metti un video di mele show siamo in diretta eh? ecco io in, per iniziare in la due. diretta mando subito sì. la copertina così sembra che siamo preparati Ecco, vero, riproduzioni le in sì, corso. Siamo preparati, sì. aspettiamo la maglionora. Siamo sì. preparati, aspettiamo la maglia Allora, Allora, eh, credo che siamo in diretta. Non riesco. Allora, allora eh, credo che siamo in diretta. Non riesco sento un po' di ritorni eh, di, di audio tanto vi ringrazio ringrazio i partecipanti al nostro incontro tanto vi ringrazio ringrazio e abbiamo come transform italia stabilito un rapporto di di collaborazione con la rivista Left arrivata anche Leonora e che nasce anche grazie a un frutto di un lavoro che stiamo facendo a livello europeo eh, con un progetto che si chiama Media Alliance eh, l'idea è quella di mettere in rete una serie di giornali di, di testate Legate al partito della sinistra europea e all'area politica che rappresenta, anche più, più ampia, diciamo, del partito stesso e a livello europeo, per poter consentire anche la diffusione di un pensiero, eh, di un pensiero critico a livello continentale, eh, con la definizione di un'opinione pubblica a livello europeo che faccia riferimento. Alla sinistra eh, mi sembra che sia una cosa importante e che sta dando i frutti uno di questi frutti è appunto eh, la possibilità che riviste come left eh, possano pubblicare avere rapporti con giornali con giornalisti eh, di altri paesi in questo caso la francia e racconti un po qual è eh, la vicenda eh, politica ed elettorale, che ha visto Mélenchon eh, trionfare diciamo come figura eh, carismatica della sinistra e capace anche eh, di arrivare a proporre una coalizione, un fronte popolare eh, largo, eh, anche sulla base di un programma eh, completamente radicale. Io non entro nei, nei contenuti diciamo, di, questa, eh, di questa posizione politica eh, perché lo, fa, ehm, lo farà molto meglio di me Roberto Musacchio che oggi in qualità di collaboratore di Left presenterà che è questo numero che è dedicato in gran parte appunto a Mélenchon e alla sua eh, campagna elettorale. Eh, con noi c'è Simona Soriano, deputata al Parlamento Europeo, gruppo Manifesta, capo gruppo, portavoce del, del gruppo Alla Camera. Eleonora Forenza, già parlamentare europea, l'altra Europa con Sibras, e eh, Maurizio Cerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista. E io. Mi fermo qui e do subito la parola a Roberto Musacchio per introdurre un po' i temi che vorremmo affrontare con voi. Grazie. Ecco, grazie. Grazie a chi ci sta seguendo e a chi ci seguirà poi grazie al materiale che lasceremo sui vari siti a disposizione. Insomma, Io comincio doverosamente e anche con piacere nel far vedere la copertina che l'EFT eh, ha dedicato al evento francese questa settimana. Credo una scelta molto coraggiosa in questo momento e anche una scelta di speranza, cioè in un momento in cui naturalmente tutto è concentrato sul tema della guerra, la scelta di puntare anche dal punto di vista giornalistico su una prospettiva che potrebbe aiutare anche la conclusione della guerra e il ritorno della pace è una cosa che ritengo molto meritoria di lefte, che vuole essere una rivista di sinistra eh, anche nella capacità di non subire le agende eh, imposte, ma di cercare di determinarle le agende, che credo che sia la caratteristica anche del, di un'informazione democratica, militante. Quella di non deformare la realtà, naturalmente. Sull'erte eh, le riflessioni per quanto riguarda la guerra sono molto chiare. Eh, nella condanna della dell'azione russa, ma anche nella comprensione del contesto che si è determinato, su cui io stesso ho scritto, in particolare sulle difficoltà dell'Europa ad agire e sulle responsabilità dell'Europa di essere in questo momento un soggetto praticamente cobelligerante invece che un soggetto che aiuta la costruzione della pace. E per questo elezioni come quelle francesi sono particolarmente importanti e significative perché possono rappresentare un punto di svolta in uno dei paesi cardini dell'Europa. Purtroppo abbiamo visto, ce lo dirà sicuramente poi Silviano, la piattezza politica italiana, con l'esclusione del gruppo di manifesta, dei compagni di sinistra italiana e poche altre voci in Parlamento, per cui questa maggioranza di persone che in Italia sono contro la guerra e per la pace non hanno rappresentanza. In Germania c'è una situazione di stallo preoccupante perché è un paese fortemente in difficoltà economica e in un solo mese sono diminuiti del 10% coloro che sono a favore della guerra. Cosa positiva, ma insomma ancora non c'è una proposta politica adeguata. Mentre in Francia questa proposta politica si potrebbe manifestare nelle elezioni che sono alle porte, si potrà eh, all'inizio di giugno e poi a metà giugno per il ballottaggio. Una sorta di terzo turno è stato chiamato perché, per chi non lo sa, insomma in Francia si votava prima le presidenziali, erano un settennato, per cui c'era uno spaiamento tra presidenziali e, e, e legislative, adesso con un accorpamento sostanzialmente di presidenziali e legislative, di solito le legislative funzionano di conferma del voto presidenziale. Eh, questa volta potrebbe non essere così ed è auspicabile che non sia così. Eh, la volta precedente Macron fu un'invenzione liberale trasversale che prese dai socialisti alle destre, eh, liberali, eh, su cui poi confluirono un po' tutti per contrastare le destre estreme, eh, ma questi cinque anni di, di, eh, di presidenza macroniana sono stati fortemente di destra, diciamo sono stati una sorta di renzismo in salsa francese per tutte le tematiche su cui si è manifestata una politica socialmente di classe, è stato chiamato il presidente dei ricchi. È significativo che a distanza di cinque anni il consenso per Macron sia radicalmente sceso, aveva praticamente 30 punti di vantaggio rispetto a Le Pen che andò al ballottaggio anche l'altra volta, questi punti sono ridotti alla metà, da 32 a 16, e il suo consenso elettorale è sceso di circa 2 milioni oltre di voti. Al contrario è salito il consenso elettorale per Menachon, che riprovava nuovamente ad andare al ballottaggio, non c'è riuscito per poche centinaia di migliaia di voti, 400 voti, ma è risultato significativamente il più votato tra i giovani. È un dato che viene riproposto da Simona Maggiorelli, che saluto, non poteva essere con noi perché oggi il giornale chiude, è la direttora di Liberazione che fa l'editoriale eh, titolato Qualcosa di Sinistra, eh, che sottolinea particolarmente questa capacità di un leader che ha una storia alle spalle, viene dall'esperienza socialista, poi ha attraversato una svolta a sinistra, mano a mano che il Partito Socialista andava verso a destra, di riuscire a rapportarsi con grande forza, in particolare alle giovani generazioni. Poi è risultato primo anche in molte città e anche una parte dell'elettorato che tradizionalmente andava verso i socialisti, quello diciamo di borghesia intellettuale, si è spostato insieme ai socialisti stessi che già dal primo turno una parte lo hanno votato verso Menasciotto. Ed è poi quello che è riuscito a contrastare nel voto popolare la destra eh, che ha cercato di sfruttare il malcontento come sempre in chiave nazionalistica. Conosciamo le destre estreme come quella di Le Pen che tra l'altro in Parlamento europeo eh, siede insieme al gruppo con, ehm, con Salvini, eh, cosa che dovrebbe colpire in Italia visto che in Italia c'è un governo con Salvini, eh, come ben sappiamo tutti. Eh, grazie alla collaborazione di cui parlava Roberto Marea, poi abbiamo una bellissima intervista a Mélenchon eh, che io segnalo, che viene da, dall'Umanité da, dall e che poi è stata anche ripresa adesso in Polonia. E interessante perché è un'intervista di come si faceva politica un tempo anche in Italia, cioè un'intervista che riflette eh, sulla condizione del paese, dei ceti popolari, dell'Europa e anche sulle terminologie dice Simona Maggiorelli giustamente una proposta a sinistra lui discute anche sul termine sinistra dicendo io sono un uomo di sinistra, faccio una politica di sinistra credo che in questo momento dobbiamo rapportarci al popolo in quanto tale eh, su una posizione naturalmente radicalmente alternativa al neoliberismo e che quindi nei contenuti ricostruisce un'identità di questa sinistra e, e questo è eh, molto importante perché il punto di partenza suo è quello della ricostruzione di un blocco sociale e quindi di una, una forza non effimera eh, perché la sfida è per il governo e per un governo che non sia la gestione come hanno, abbiamo imparato, fanno solitamente i socialisti europei quando vanno al governo, eh, invece in, al contrario che sia eh, un'alternativa alle politiche liberiste. E troviamo in qui anche delle tematiche che poi credo diparenteranno si sia Eleonora che Maurizio, Eleonora eh, che come me è stata parlamentare europeo dopo di me, eh, ma che propongo anche a Simona: importante come quella della disobbedienza alle regole dei trattati liberisti europei, che peraltro sono sospesi perché il patto di stabilità è sospeso di fronte alle crisi che viviamo, eh, come chiave eh, di volta anche per cambiarli, per trasformarli. Cioè quello che è contro il nostro programma noi faremo in modo di disobbedire. L'esempio più concreto e immediato è la questione delle pensioni, laddove l'Europa spinge la Commissione Europea per andare in pensione a 70 anni, in Francia si va a 62, Macron ha tentato di portare a 65, c'è stata una mobilitazione sociale straordinaria, enorme, immensa, poi sospesa dalla pandemia, e adesso il programma che è stato concordato con tutte le forze di sinistra, dai socialisti, ai verdi ai comunisti, eh, parla di eh, pensione a 60 anni con il metodo eh, retributivo che già ancora in Francia esiste. Dopo l'intervista di Mélenchon c'è un un articolo del nostro amico Gael De Santis da Parigi, eh, che è un redattore importante del, dell'umanità e che fa un po' la storia eh, diciamo, di questa ricostruzione unitaria a sinistra che era mancata per un periodo e che invece eh, ritrova un percorso storico, perché i fronti popolari sono dal 1936 un pezzo della storia della Francia, questa volta ribattezzato Nuova Unione Popolare, Ecologica e Sociale, eh, la NUPES, e, e dunque anche qui molto francamente ricostruisce i rapporti a sinistra le loro complicazioni che però hanno prodotto un risultato veramente straordinario eh, avremmo la possibilità di, di andare alle urne eh, anche in un contesto diverso dal solito perché forse il bipolarismo classico che ha consegnato poi sostanzialmente alla, ai socialisti in chiave liberale l'alternatività alle destre eh, potrebbe essere superato da una tripartizione in cui la forza preponderante potrebbe essere quella radicale di sinistra. Questa cosa è avvalorata anche da un altro articolo che arriva da Parigi di Lorenzo Battisti che ripercorre i punti eh, sociali eh, di destra del, del programma della politica di Macron contro i quali c'è eh, in campo non da adesso, non solo in termini programmatici ma in termini di iniziativa di tutti questi anni la proposta di quella che in questo momento è diventata la NUPES e penso al salario minimo eh, aumentato a 1400 euro ho detto già delle pensioni penso alla sanità pubblica alla rinazionalizzazione di settori chiave come quelli dell'energia alla scelta nettamente ambientalista e ecologista che viene fatta alla scelta per la pace e per un'Europa autonoma anche dalla logica della Nato e delle super, eh, delle super potenze ecco io mi fermo qua dico solo una cosa la Francia ha una vitalità sociale che noi abbiamo disperso Purtroppo il quadro politico italiano, a partire dal Partito Democratico, ma poi dall'involuzione avuta dei 5 Stelle, ha pesato anche sul quadro sociale del nostro Paese. Ha portato le persone a pensare che non ci fossero alternative, poi a cercarle in una rottura, eh, diciamo, eh, eh, come quella proposta dai 5 Stelle, che, che poi non ha avuto una capacità contenutistica reale nel momento in cui ha assunto responsabilità di governo e questo è il rischio che bisogna affrontare e superare, cioè la passivizzazione. Io penso che noi dobbiamo riuscire a ricostruire una rappresentatività politica che poggia precisamente su una ripresa di protagonismo sociale, di autonomia di pensiero. E da questo punto di vista l'esperienza francese è veramente interessante. Dicevamo prima anche la cosa dei mass media, l'Italia è una cosa drammatica dal punto di vista dei mass media ma anche le reti però in Francia hanno una diffusione maggiore, cioè io ho visto per esempio eh, la capacità di, di utilizzare la rete da parte di Mélenchon e degli altri perché non è più solo in copertina è anche rappresentata eh, Manon Obri che è la capogruppo eh, di left, cioè della sinistra al Parlamento Europeo a 30 anni e hanno centinaia di migliaia di followers nei vari canali media e questa è una sfida che un po' da la sinistra fa laddove riesce a ricostruire una propria rappresentatività anche tra le giovani generazioni. Io mi fermo qui, ho presentato un po' il numero che era la cosa che volevamo fare. Ringrazio da parte di left, della direzione di left, della redazione voi tutti che avete voluto presentarlo, Transform e partecipare alla presentazione eh, Simona Sugliano, Maurizio Cerbo e Dona Forenza e mi taccio. Grazie Roberto, eh, solo un appunto, eh, Simona Maggiorelli sta chiudendo il giornale nel senso che sta chiudendo il numero che esce in edicola settimana prossima. E non chiude il giornale, <ride> in termine ah, tecnico. Che... No, in gergo <ride> però... si vede esatto. che non fai mai una redazione giornale. No, no, no, chiudere lo dico, il perché, lo dico il per del chi giornale. non è esperto di, <ride> di, come te, di, di giornali, magari può pensare male. Simona Suriano, allora la prima reazione. Sì, allora, intanto grazie per eh, avermi dato questa occasione. Condivido quanto detto da Roberto. Eh, in questo momento in Italia si affronta una, una grave crisi di eh, rappresentatività, cioè lo scollamento tra eh, il Parlamento, quello che accade dentro le istituzioni e i cittadini. Noi eh, parlamentari lo viviamo quotidianamente, siamo una piccolissima minoranza eh, quella che si oppone alle scelte scellerate di questo governo, non ultima appunto quella eh, di eh, continuare questo conflitto quando tutti i sondaggi, tutte le persone con cui io ho avuto modo di parlare, o comunque la maggior parte degli italiani, eh, si trova totalmente contrario, ma anche perché eh, ne stiamo vivendo le conseguenze sulla nostra pelle. Eh, non è mh, non voler solidarizzare con il popolo ucraino che sicuramente vive sotto le bombe in questo momento e non è paragonabile rispetto a quello che viviamo noi ma stiamo cominciando a vivere dei disagi di natura economica chiudono le fabbriche, chiudono le aziende quindi stiamo eh, assistendo a una serie di licenziamenti eh, gente che non riesce più quindi a, eh, a sostenere la famiglia, arrivare a fine mese per non parlare del rincaro energie, per rincaro del, delle bollette, della, eh, della benzina, cioè tutte conseguenze economiche che stiamo vivendo e che se non è una bomba è comunque eh, un forte disagio che provocherà sacche di povertà ancora più ulteriori di quelle che stiamo vivendo. E quindi quando oggi tra l'altro mi si critica il reddito di cittadinanza che è forse è una delle poche misure positive che ha portato il Movimento 5 Stelle nel governo lo trovo assurdo, lo trovo ridicolo. Eh, si parla di circa 7 miliardi eh, di spesa per il reddito di cittadinanza eh, quando per aumentare la spesa per il riarmo eh, 12-13 miliardi si sono trovati in un giorno e lì nessuno contesta l'assurdità eh, di armare ulteriormente l'Italia quando già spendiamo 25 miliardi circa l'anno di spesa militare aggiungerne altri 13 in un momento di così grave difficoltà lo trovo eh, veramente eh, irrispettoso nei confronti dei cittadini e questa assenza di rappresentatività a mio avviso è quello che poi porta alla sfiducia, parlavamo poco fa di eh, gravi, grandi percentuali di astensionismo. Il cittadino non si sente più rappresentato quando anche il Movimento 5 Stelle che doveva essere la speranza di eh, rivoluzione eh, nel giro di pochi mesi si è ammorbidito, appiattito fino a scomparire completamente. Oggi dentro il Parlamento non, non intervengono quasi mai non hanno eh, un'opinione, un'idea un, eh, un punto di vista da portare dentro il dibattito parlamentare semplicemente si votano fiducia su... sì. nessuno si oppone il Movimento 5 Stelle che doveva essere la forza rivoluzionaria eh, aumenta il disagio aumenta eh, la, la sfiducia nei confronti dei cittadini questo però non ci deve far perdere la speranza, anzi Mélenchon, secondo me è, è l'esempio di, eh, di tenacia, di caparbietà che eh, chi insiste eh, può eh, portare nuovamente fiducia al dibattito politico eh, tra, tra i cittadini, tra le persone. A mio avviso si deve ricominciare da lì, da, dalle persone, dalle associazioni, dai comitati. Io sto eh, girando l'Italia un pochettino per... Eh, far conoscere appunto questo progetto che abbiamo eh, avviato alla Camera insieme a Rifondazione Comunista e Potere al Popolo eh, e devo dire che eh, l'interesse e la voglia di eh, avviare qualcosa cioè la speranza c'è c'è molta sfiducia come dicevo appunto poco fa eh, e quindi dobbiamo cominciare a eh, parlare alle persone singolarmente a far capire che eh, la politica la facciamo tutti la facciamo quotidianamente e che eh, oggi siamo in quattro, ma se fossimo in 40, in 50, in 100 che non, che non si appiattiscono e non si vendono come hanno fatto altri, la differenza si può fare. Noi nel nostro piccolo eh, ci stiamo provando, proviamo a portare dei temi, portiamo eh, delle istanze eh, che eh, altrimenti non verrebbero eh, minimamente considerate. Infatti, penso anche a tutta quella serie di temi che la cosiddetta sinistra che c'è oggi in Parlamento ha completamente dimenticato, eh, pensiamo alle pensioni, ai servizi pubblici, c'è in atto un decreto eh, privatizzazione, un decreto concorrenza eh, che va a privatizzare ulteriormente, lì eh, se avessimo una sinistra in Parlamento avrebbero fatto le barricate, avrebbero fatto eh, un'opposizione ferma, invece eh, l'attuale eh, Finta sinistra, chiamiamola finta sinistra il partito democratico, eh, anche lì totalmente appiattito alla, alla volontà del governo e quindi eh, per me non è identificabile come la sinistra. Quindi tutti quei temi che eh, sono poi alla base della, delle esigenze dei cittadini, delle esigenze sociali, devono ritornare nella eh, dibattito pubblico, nel dibattito politico e questo lo possiamo fare appunto riconvincendo, convincendo la gente a partecipare in prima persona, a spendersi in prima persona e a ridare fiducia alla politica, la politica con la P maiuscola e non quella eh, fatta eh, da gente che eh, si vende eh, per un piatto di lenticchie. Eh, Cos'altro dire? Eh, per quanto riguarda la disobbedienza che diceva Roberto, sui trattati. Io ricordo quando ho fatto il master in uh, relazioni internazionali si parlava appunto dei controlimiti, fino a, perché la nostra Costituzione prevede la eh, possibilità che eh, l'Italia faccia un passo indietro ris rispetto ai eh, trattati internazionali, ma esistono appunto i controlimiti che, sono, che è la nostra Costituzione. Quindi quando lì eh, la nostra Costituzione, che è completamente eh, disattesa quotidianamente, quando anche il... Eh, la, pensione, eh, la pensione minima di 500 euro che non permette di vivere dignitosamente quando assistiamo agli, a degli spratti perché la gente non riesce più a pagare neanche eh, un canone di locazione o eh, una, una bolletta, lì il diritto all'abitazione, il diritto alla vita dignitosa o un lavoro dignitoso sono principi costituzionali. I trattati internazionali vanno rispettati sì, ma dobbiamo vedere fino a che punto. E lì c'è tutto un dibattito giurisprudenziale, giuridico, eh, se eh, prevale la Costituzione o prevalgono i, diritti, il, i trattati internazionali. Secondo me questi sono temi che eh, andrebbero affrontati sia a livello europeo che a livello italiano, governativo. Eh, va bene il trattato internazionale ma entro certi limiti non possiamo eh, accettare i diktat europei quando poi comunque le fatti di povertà nel nostro paese aumentano per rispettare appunto faceva l'esempio della riforma delle pensioni che ritorna anche lì eh, per attuare il PNRR dovremmo fare la riforma delle pensioni e quindi eh, anche lì eh, vediamo, valutiamo io sono fiduciosa sono fiduciosa che eh, se ci impegniamo eh, riusciamo a convincere la gente a eh, ritornare in piazza, a ritornare dentro le istituzioni eh, ci vuole tempo sicuramente probabilmente nel 2023 è troppo poco il tempo per convincere la gente a ritornare ad appassionarsi di politica ma eh, non bisogna demordere come appunto eh, insegna l'esperienza di Mélenchon eh, insistendo sui progetti sulla buona politica sulla, eh, sulla genuità di quello che si fa eh, e su un programma credibile ovviamente eh, eh, si può eh, riportare fiducia tra i cittadini io mi fermo qui, basta. Grazie Simona. E, no, tu dicevi giustamente che ci sono cose che la Costituzione eh, garantisce, tra l'altro uno degli esempi è quello di Napoli, cioè De Magistris che in funzione della Costituzione si è diciamo, disobbedito anche a, agli impegni di bilancio eh, che gli erano imposti. Una, il tema delle disobbedienze è stato anche uno eh, dei nodi con cui abbiamo fatto le campagne elettorali a livello europeo con l'altra Europa. E quindi chiedo anche a Eleonora, eh, che è qui con noi, eh, di, di, di ragionare su questo punto, su come è possibile anche qui da noi rimettere sul tavolo un'opzione che tra l'altro. Eh, diciamo liberali e liberisti, ultraliberali e ultraliberisti applicano continuamente non rispettando regole e trattati quando conviene a loro. Eh, non c'è nella transizione ecologica, né, la, né, né nel diritto delle donne, ci sono molte cose che i trattati prevedono e che vengono disattese eh, continuamente. Eh, da Germania, da Francia o da altri paesi. Quindi eh, i rapporti di forza, mi sembra che siano l'unica cosa che consentono eh, questa disobbedienza. Eleonora Ciao. Ci sei tutti ci sono. Sì, sì, ci sono e grazie per l'invito a discutere di questo numero di LEFT che anche io insomma, eh, lo avrete appreso se non avete detto il numero dalle parole di Roberto, ma devo dire che anche io che sono abbonata al LEFT trovo eh, diciamo, questo numero particolarmente utile perché... Eh, è diciamo, un lavoro di rappresentazione e di inchiesta che ci permette di conoscere da dentro eh, quello che sta avvenendo in un laboratorio significativo per la politica europea, non soltanto eh, per la politica a sinistra, per la politica eh, come dire, dal, dal nostro lato della, della barricata, ma oggettivamente eh, come dire, un laboratorio significativo a tutto tondo per tutta quanta Europa. E per arrivare alle cose che mi chiedeva Roberto eh, Morea, eh, io però vorrei partire, se Roberto Morea me lo consente, dalle cose che diceva eh, Roberto eh, Grande, ex collega, eh, prima, perché eh, penso che siano dei punti eh, che, che appunto Roberto Musacchio poneva alla nostra discussione, eh, per me, centrali. Il programma di Mélenchon. Eh, Roberto citava tre punti e qui li voglio riprendere. La questione delle pensioni a 60 anni, la questione del salario minimo, che è una questione che sta diventando eh, anche da noi eh, oggetto non solo di proposte di legge, ma anche di campagne sociali, e l'altra questione eh, da noi meno discussa perché abbiamo un modello diverso di reddito, ma eh, la questione del, eh, come dire, ehm, del reddito di solidarietà attiva che si collega a una sorta di lavoro obbligatorio con un modello diverso, diversissimo sicuramente eh, dal reddito di base per come lo abbiamo immaginato noi e proposto nelle campagne anche europee negli anni ma certamente diverso anche dal reddito di cittadinanza che si, eh, si sta sperimentando qui in Italia. Eh, perché parto da queste tre campagne? Eh, la questione delle pensioni a 60 anni, eh, la questione del eh, salario minimo e la questione eh, del reddito, perché mi sembra eh, che diciamo, siano tre parole chiave, eh, lui prende un po' diciamo, le distanze, eh, o meglio, dice che è finita la stagione della sinistra delle 35 ore in Francia, però sappiamo che quella bandiera delle 35 ore eh, portata avanti diciamo, da parte della, della sinistra francese, eh, Jospin allora, è diventata poi una battaglia simbolo eh, anche per altre forze della sinistra europea, penso a noi di rifondazione eh, comunista, proprio per la sua leggibilità da un lato e la sua capacità di entrare Materialmente dentro diciamo eh, una questione che era quella della riduzione di orario di lavoro a parità di salario. Eh, oggi mi sembra che queste tre questioni, diciamo, quella del salario minimo, eh, tra l'altro diciamo, in Francia, come ben ricostruisce il numero di left, ci sono tantissimi eh, contratti collettivi nazionali che sono al di sotto diciamo, di quella proposta di salario minimo, quindi con una eh, diciamo condizione come dire, eh, di working poor diffusissima eh, diciamo dicevo, la questione delle pensioni in Italia diciamo, sappiamo essere eh, come dire, oggetto eh, di fatto di un ripristino della riforma Fornero sostanzialmente di un ripristino della riforma Fornero Proprio con Simona ha partecipato insieme a un seminario organizzato da, da Rifondazione Comunista eh, e da, dal gruppo di, di Manifesta proprio sulla questione delle, delle pensioni, che è una sua forte attualità nel contesto, del contesto italiano, attualità in negativo appunto per il, il ripristino di fatto della, della Fornero. Eh, la seconda eh, è diciamo. Di fatto la non considerazione da parte del governo neanche della posizione di garanzia che è una parte del sindacato ha proposto diciamo sul tavolo di contrattazione sulle pensioni seconda questione è quella del salario minimo su cui si stanno eh, muovendo diverse proposte anche eh, parlamentari ma anche le voglio nominare da parte delle campagne eh, diciamo sociali eh, da quella che diciamo, sta avanzando, Paese Reale, eh, a quella che diciamo, verrà condivisa da una serie di realtà eh, di eh, movimento e eh, di sindacalismo conflittuale eh, il prossimo 27 maggio, se non erro, eh, qui a Roma, eh, alla questione appunto diciamo, di sganciare eh, il reddito, quindi l'idea che diciamo, nessuno possa... Eh, vivere al di sotto di una soglia di povertà, la soglia di povertà dà diciamo, l'obbligo di prestazione lavorativa. Eh, io connetto queste tre questioni, eh, che secondo me sono in grado, assolutamente in grado oggi, di dare eh, come dire, efficacia eh, alla nominazione di una questione sociale europea. Eh, le voglio collegare con la questione che eh, Meno pone e che ha giustamente ripreso eh, Roberto nella sua eh, presentazione, cioè alla base eh, di questa esperienza di eh, unione popolare e avvenire in comune, eh, il blocco sociale, la questione della ricostruzione del blocco sociale eh, e eh, l'esigenza diciamo, ehm, di dare voce ai bisogni dei ceti popolari come eh, di fatto costruzione eh, di una eh, posizione politica nei fatti anticapitalista, nei fatti antineoliberista. Questa è, diciamo, secondo me, un po' la scommessa eh, di, di Mélenchon, eh, che utilizza, e io su questo, diciamo, anche vorrei porre eh, la vostra attenzione, questa espressione che a me è piaciuta molto, eh, la teoria materialista della rivoluzione popolare, per parlare diciamo, della costruzione della sua proposta, perché mi, mi interessa questa teoria materialista della rivoluzione popolare. Eh, Mélenchon racconta in eh, questa intervista, vi invito a leggere però anche eh, diciamo, le schede che vengono prodotte sulla questione del salario minimo, perché ci danno una mappa della questione salariale in Europa, secondo me utilissima. Eh, è utilissima. Come questa forza diciamo, che eh, ci auguriamo si affermi eh, in maniera eh, come dire, tale da portare eh, la scommessa al, al governo eh, si sia costruita negli anni, non in un solo giorno. Mh? Quindi ci sia stata un'accumulazione progressiva di consenso su una scommessa politica che purtroppo neanche questa volta ha portato meno a Scalzare la Le Pen dal, dal, diciamo, dal ballottaggio con, con Macron, ma che sicuramente diciamo, ci parla di una scommessa apertissima per quanto riguarda le prossime elezioni in Francia. Eh, dico questo perché se Mélenchon eh, ci ripropone una chiave di costruzione eh, della sua scommessa politica eh, che, come sappiamo, sta dentro un dibattito della sinistra europea e non solo europea, dice sostanzialmente la frattura è popolo elite eh, io sono un uomo di sinistra eh, presentarsi come una formazione di sinistra in questo momento non consente diciamo non è proficuo per dare voce a quelli che sono i bisogni popolari eh, io penso che noi dovremmo stare più che dentro un dibattito eh, sinistra o non sinistra eh, populismo di sinistra o meno dentro diciamo, la prospettiva proprio di un eh, approccio materialistico e quindi calato nella concretezza del, della situazione italiana eh, per la costruzione di una proposta politica che non sia soltanto una proposta elettorale. Eh, io diciamo, eh, vedo questo, penso che diciamo, è un, uno spunto che offro eh, diciamo, alla, al confronto fra, fra di noi. Eh, io credo che in Italia, eh, lo si diceva prima, lo diceva anche Simona, eh, noi abbiamo eh, una fetta importante di eh, opinione pubblica, questo sul lato delle opinioni, che ha espresso la propria contrarietà all'invio di armi come diciamo, eh, modalità di intervento dell'Italia eh, nella diciamo, guerra tra Russia eh, e Ucraina. Eh, lo fa diciamo per tante ragioni sicuramente anche eh, di tipo eh, come dire per paura ma lo fa anche eh, io immagino eh, prevalentemente perché sente, sente che l'invio di armi è qualcosa di profondamente in contrasto con lo spirito della nostra costituzione eh, intanto e intanto stanno ponendo la questione di eh, questo 40% che è senza rappresentanza politica e questo è un nodo eh, è un nodo che diciamo è stato aperto anche eh, da eh, posizioni eh, esplicitamente a mio avviso guerra fondai non trovo parole più adatte per dirlo come quelle assunte dal partito democratico eh, roberto concorderà con me eh, quando dico che diciamo uh, la dichiarazione di Enrico Letta, uh, favorevole all'invio di armi uh, fa fatta citando l'articolo 11 della Costituzione ma anche dicendo qui nasce l'Europa geopolitica e eh, significa che l'Europa geopolitica sta nascendo dentro una ristrutturazione militare del capitalismo europeo che chiude eh, quella diciamo in parentesi eh, di eh, spiraglio redistributivo che si era aperta con il next generation eh, EU e che rischia diciamo, di eh, come dire, seppellire qualsiasi eh, prospettiva di autonomia politica eh, dell'Europa, perché appunto stiamo rinunciando a svolgere un ruolo di mediazione che lasciamo a quel campione di Erdogan, campione di diritti umani di Erdogan, per invece eh, intraprendere la strada della cobelligeranza eh, allora, in, abbiamo diciamo, da un lato una frattura sul versante dell'opinione, dell diciamo, la Costituzione, l'idea di Europa, la difesa della pace, la continuità con uno, uno dei più forti movimenti pacifisti in Europa. Dall'altro lato abbiamo una frattura sociale. E, eh, perché? Perché è innegabile che diciamo, in Italia, più che in altri paesi europei, noi abbiamo il pilota automatico che si è fatto uomo, alla guida del governo italiano con una maggioranza diciamo, eh, di fatto eh, che eh, come dire, include eh, tutto l'arco parlamentare se non con l'eccezione di sinistra italiana e manifesta a sinistra e della finta opposizione della Meloni a destra è evidente dal mio punto di vista che si è creata una frattura fra l'alto e il basso e questa frattura non può che essere purtroppo incrementata diciamo, dalle scelte di politica economica che sta facendo questo governo a partire dalla questione delle spese militari fino all'accantonamento diciamo, della questione della transizione ecologica per riscoprire il carbone, il raddoppio dei gasdotti e eh, l'importazione diciamo, eh, di gas eh, est, diciamo estratto con, con il fracking dagli, dagli Stati Uniti quindi io credo che la nostra proposta politica oggi materialisticamente come direbbe Mélenchon, debba essere in grado di interpretare questa frattura una frattura che è sociale e di opinione insieme e da questo punto di vista eh, il tempo io credo che sia questo il tempo credo che sia questo perché e questo ce lo dobbiamo dire ci insegna Mélenchon che le proposte non si costruiscono da un giorno all'altro, arrivare a ridosso delle elezioni per costruire una proposta politica, eh, evidentemente diciamo, eh, farebbe perdere di credibilità a qualsiasi proposta politica venisse lanciata. Chiudo con un flash che prova a rispondere, all'interloquire con la sollecitazione originaria di Roberto, eh, la questione della disobbedienza, anch'io trovo che sia eh, una questione centrale. Eh, da porre oggi e noi l'abbiamo posta in momenti in cui purtroppo nella storia europea come tu ricordavi i rapporti di forza erano totalmente sbilanciati a nostro favore la crisi greca eh, che tu nominavi prima tra l'altro voglio qui ricordare che negli anni in cui l'Europa strangolava la Grecia invece trovava i soldi per finanziare l'Ucraina e diciamo eh, aprire la sua sfida geopolitica eh, per la derussificazione. diciamo delle relazioni politiche dell'Ucraina ma questo è un altro capitolo eh, oggi il tema della disobbedienza non può che essere legato alla questione non solo della sospensione eh, del patto di stabilità ma della diciamo, chiusura con la stagione del patto eh, di, di stabilità e ristruttura dei trattati. Il Parlamento europeo ha aperto un varco in questa direzione io credo che diciamo, noi dobbiamo lavorare per praticare quel parco. Dobbiamo lavorare per praticare quel parco. Grazie. Grazie, veramente l'onora. Maurizio vi consegno semplicemente la parola, perché insomma i temi sono talmente tanti che non c'è bisogno di aggiungere o di sottolineare qualcosa. Beh, <ride> innanzitutto, grazie per a l'Eft per questo numero, perché è in corso un'operazione di mistificazione in questo Paese, un po' di oscuramento. Faccio presente una cosa che per noi è scontata, ma non lo è per milioni di persone. Non dobbiamo mai dimenticarci che ciò che è ovvio per noi non, lo è. non è ovvio per chi non fa parte delle nostre ristrette oramai cerchie della sist radicale. In Francia, il secondo paese più importante dell'Unione Europea, come peso politico, tra l'altro potenza nucleare, c'è la possibilità concreta, secondo i sondaggi, che una coalizione che si chiama Nuova Unione Popolare eh, Ecologica e Sociale vinca le elezioni con un programma che è sostanzialmente quello che ha presentato le ultime le dalle politiche di cinque anni fa, di quattro anni fa, Potere al Popolo. In alcuni punti, anche più Potere al Popolo in cui c'eravamo anche noi, eh, insomma, come torneremo a essere insieme la prossima volta. Il programma che, con cui siamo presentati negli ultimi anni, eh, Eppure questa cosa eh, non è presente, perché il primo articolo di fede che viene imposto alle nostre opinioni pubbliche è a quello che era il popolo di sinistra, che purtroppo è il popolo su cui si è concentrato un bombardamento ideologico e di lavaggio del cervello che lo ha trasformato, io lo dico con sofferenza, in un mostro. Tant'è vero che scopriamo nei sondaggi che l'elettorato del PD è quello più a favore dell'invio delle armi in Ucraina è quello più a favore delle privatizzazioni. Se non ci fossero i diritti civili, sostanzialmente sarebbe a destra di quello della Lega. E questo dà l'idea di come stiamo messi in questo paese. Ora il primo articolo di fede è che non ci può essere altra sinistra se non quella schifezza che si chiama centrosinistra, PD, che Melechon e i nostri compagni e compagne francesi chiamano... Social liberisti. Ora, la prima cosa da chiarire, che per noi è scontata, ma guardate che non è scontata neanche per i lettori del manifesto, è che eh, Mélenchon ha costruito 15 anni di campagna politica nella lotta contro, non per emendare, non per aggiustare, ma contro i social liberisti. Persino lo scontro con i nostri compagni del Partito Comunista Francese è stato in passato, è stato motivato dal fatto che Mélechon era contrario anche alla convergenza con i socialisti nelle elezioni nei comuni. Cioè Méchon ha lavorato alla costruzione di uno spazio politico nuovo che non avesse a che fare col centro-sinistra anzi fosse contro la peste e il colera. Oggi Enrico Letta, da buon democristiano, non ha avuto il coraggio di dire noi siamo rappresentati in Francia da Macron, perché se noi guardiamo i programmi il PD è il macronismo italiano con i satelliti più estremisti, cioè Renzi e Calenda, ma quella quell ammasso, quella cosa è. E, ha detto, no, Macron me le no, noi pensiamo a una cosa italiana. No, la realtà è e che in Francia la cosa è stata costruita contro il loro PD. Tant'è vero che il tema dell'alleanza con i socialisti eh, si è posto solo dopo che Mélenchon li ha ridotti all'1,7% alle elezioni presidenziali. Lo dico perché faccio un'apertura a chi mi dice che sono settario, sarò a favore delle alleanze col PD quando i rapporti di forza tra la sinistra e il PD saranno quelli francesi. Il secondo punto, questa cosa è fondamentale perché... Buona parte degli intellettuali, dei sindacalisti, dell'associazionismo, dei movimenti in Italia e anche della sinistra politica sono anni che invece ci dicono che la sinistra si ricostruisce in Italia cercando di condizionare il Partito Democratico, quella schifezza che c'era prima che poi diventa del Partito Democratico. Ecco, liberi di pensarlo, a mio parere il bilancio è devastantemente eh, negativo perché, eh, dico solo due cose, il risultato del condizionamento della sinistra civica ecologista e dei verdi a Roma è che si fa come primo atto grande e importante della nuova giunta di Gualtieri, il più grande inceneritore d'Italia. Il condizionamento pacifista è tale che l'Italia è il paese più filonato e più, più filo usa insieme alla Polonia nell'Unione Europea non faccio altri esempi perché eh, altrimenti eh, qualcuno va a saltare una sede del PD e non vorrei poi essere accusato di apologia di reato. Io credo nella rivoluzione nelle urne come me le shone, quindi passo ad altro. Ora, l'altro elemento è, è quindi che quando si parla di campo largo evitiamo confusioni. Eh, io lo dico perché è l'unico mio elemento di dissenso con l'editoriale della carissima amica Simona, eh, il campo largo di Letta è nemico della possibilità di costruire in Italia eh, il, uno spazio di unione popolare come quello che c'è in Francia. Questo deve essere chiaro perché eh, questo è il principale problema italiano. Eh, due anni fa, prima dell'esplosione della della pandemia noi di Rifondazione abbiamo distribuito forse un milione di volantini sicuramente 6-700 mila per raccontare sulle strade, visto che non ci invitano in televisione, cosa stava accadendo in Francia su quei volantini c'era scritto facciamo come in Francia non ci riferivamo a me nelle elezioni ci riferivamo allo sciopero a oltranza con cui è stata fermata la riforma delle pensioni ora, eh, oltre a tutti i meriti della France Insoumise di Mélenchon e degli altri compagni in Francia dello stesso PCF che con il fronte gauche aveva preparato tutto quello che è accaduto eh, però in Francia c'è un altro fatto, cioè che i sindacati hanno fatto i sindacati contro le riforme neoliberiste c'è cioè stata la lotta aperta sociale che in Italia non c'è dal tempo dei governi berlusconi, questo è un problema da porre eh, a, ai compagni e alle compagne della CGL che vanno in congresso, perché eh, questo fatto ha fatto sì che si creasse in, Italia, eh, in Francia quel blocco sociale popolare di sinistra, antiliberista, io direi anche anticapitalista, lo dice anche nell'intervista a Melechon, che in Italia non c'è, perché alla fine se l'agenda è tutta determinata dagli altri, eh, non c'è la polarizzazione sui temi sociali ed ecologici. Quindi io credo che questo, eh, lo dico perché vengo dall'assemblea della GKN, proposta dalla GKN di convergenza domenica a Firenze, eh, io credo che in tutti i nostri discorsi dobbiamo tenere sempre insieme sociale e politico e quindi ragionare sul fatto che costruire un'unione popolare anche in Italia passa anche per co costruire una convergenza delle lotte e fare uscire questo paese dalla passività in cui siamo. E lo dico in questa occasione, come l'ho detto anche a Campi Bisenzio, io trovo scandaloso che non si ragioni tutti insieme, eh, e lo dico anche alle grandi organizzazioni di massa come la CGL, per una grande manifestazione di tutti quelli a Roma che sono contro l'invio delle armi e contro il raddoppio delle spese militari decisi da questo governo. Però non è tutto nelle nostre mani, cerchiamo di fare quello che è possibile. E L'altro elemento che mi sembra fondamentale il discorso eh, di Mélenchon è quello del, eh, dell'aver costruito un campo. Cioè in Italia noi sempre ragioniamo come se le percentuali dei sondaggi, che ricordo un grande intellettuale, uno dei più grandi sociologi, non francesi, ma internazionali, Pierre Bordier, che ebbe un ruolo fondamentale nella nascita del movimento antiliberista e antiglobalista, eh, che piaceva molto a Rossana Rossanda, che ci consigliava sempre la lettura negli anni 90, e Pierre Bourdieu diceva che i sondaggi in realtà servivano a creare... Eh, gli orientamenti della popolazione. Ora, se noi oggi guardiamo i sondaggi, in Italia cosa osserviamo? Che eh, ci sono milioni di persone che sono contro l'invio delle armi, milioni di persone che sono contro l'aumento delle spese militari, ma milioni di persone che sono contro la privatizzazione dell'acqua e su tutti i temi principali probabilmente ci sono milioni di persone che non la pensano come i partiti per cui votano o non votano. Però le forze come noi, che rappresentano eh, quella impostazione programmatica sono quasi inesistenti. Ora, Mélenchon col suo progetto, che non è nato, come dicevano Leonora e Simona, dalla sera alla mattina, ma è frutto di un lavoro eh, di lunga durata, eh, che però bisogna sempre cominciare e mai rinunciare a cominciarlo, perché altrimenti eh, nulla nasce dall'inazione. Dall eh, il fatto che sia stata in campo in Francia una proposta popolare radicale antiliberista, anticapitalista per anni percepibile a livello di massa ha costruito il fatto che milioni di persone si sono riconosciute progressivamente in quella alternativa. Io dico che quello che noi dobbiamo continuare a insistere, e eh, a cercare di fare in Italia imparando dagli errori. Un altro punto fondamentale nell'esperienza di Mélenchon che utilizza molto il populismo di sinistra, le teorie di Laclau, eh, della moglie. Ma non c'è l'antipolitica. Persino nella costruzione del, dell'Union Populaire, Mélenchon dice: riuniamo i partiti, mettiamoci d'accordo, eh, non c'è quel, io dico, virus. Eh, che ha portato in Italia al successo del Movimento 5 Stelle e anche all'autoliquidazione auto, della sinistra. C'è stata invece quello di cui noi abbiamo bisogno la costruzione di un discorso popolare, radicale che parlasse alle condizioni di vita di milioni di persone eh, penso solo alla questione di porre al, al primo punto eh, l'età pensionabile a 60 anni in Italia praticamente i giovani andranno in pensione a 70 anni e passa con le, le leggi vigenti, ma anche tutto il resto del programma eh, di Melechon, tra cui c'è anche la riduzione di orario di lavoro a 32 ore, ma anche l'attenzione intersezionale. Melechon ha costruito un programma in cui c'è eh, tutto ciò che ci può essere da parte di un punto di vista di classe lavoratrice, ma anche tutto ciò che ci deve essere da un punto di vista femminista, ecologista eh, e via, e sociale inteso a 360 gradi. Eh, da questo punto di vista anche una risposta alla colonizzazione delle classi popolari da parte dei discorsi dell'estrema destra che è avvenuta in Francia come in Italia. Eh, io credo e concludo che noi dobbiamo fare tesoro di, di questa esperienza, non per imitarla, anche se ci sono io credo che nella storia del movimento operaio c'è sempre stata la tendenza a vedere le cose che funzionavano all'estero e vedere come farle insomma, se potevano funzionare anche a casa nostra. Però credo che nei prossimi mesi, celermente, come abbiamo già cominciato a fare con Manifesta, con Luigi De Magistris, con PAP, con una serie di intellettuali che si sono messi a disposizione, con Transform come l'Appello Rosso Verde, con Angelo Dorsi come Piero Bevilacqua, ma con tutti. Le compagne e i compagni, anzi anche quelli che non si dicono tali, ma che condividono con noi l'esigenza di una politica di pace e disarmo, di ecologia, di giustizia eh, sociale e via discorrendo, costruire una coalizione popolare di alternativa nel nostro paese eh, su un programma che sia effettivamente radicale, che ha la necessità, come è stato per Melechon, di essere distinta dal PD e dal centro-sinistra come dalla destra, perché deve essere un programma di governo. Ecco su questo chiudo Mélechon al contrario di quello che accade nel nostro paese in cui bruciamo tutto, tutto diventa moda da bruciare in, in poco tempo, e poi a sinistra abbiamo solo macerie. Ha fatto la campagna elettorale con lo slogan con cui noi siamo andati a Porto Alegre e a Genova contro la globalizzazione neoliberista 21 anni fa. Lo slogan di Benesciol è stato Un altro mondo è possibile. Ecco, noi dobbiamo presentare in Italia un programma e ovviamente persone credibili che abbiano una vita di battaglie, di lotte, di, di lavoro culturale, sociale, eh, di solidarietà, di pensiero critico che si presenti per costruire l'avvio di una coalizione popolare per un altro eh, mondo possibile e quindi anche per un'altra Italia possibile. Su questo chiudo, eh, perché davvero io penso che vi siano le condizioni, la situazione è gravissima, ma sai, proprio quando eh, l'ora più buia, diceva Neil Young, è sempre prima dell'alba. Grazie, grazie anche per la luce che ci offre l'alba. E abbiamo ancora qualche minuto quindi volendo possiamo sentire se ci sono piccole repliche Roberto Musacchi. Io faccio una battutina a difesa di Simona perché la devo fare la mia direttora insomma nel senso che io l'ho letta diversamente l'editoriale l'ho letta per dire che questo Benedetto Campolargo del PD, la vocazione maggioritaria sono 25 anni che la cercano, non la trovano mai non hanno mai vinto un'elezione L'unica volta che l'hanno vinta è perché c'era una sinistra alternativa che era capace di prendere 4 milioni di voti eh, indispensabili. Insomma. E infatti corrono appresso a tutto quello che si può correre appresso e sono garantiti solo dal fatto che sono un pezzo della governance globale. Ma insomma, da, sono passati da, da, da Ciampi, Monti, eh, Draghi, sono arrivati al governo, hanno fatto le sardine e poi sono arrivati al governo con la Lega. Insomma, ecco. Diciamo che nella cosa di Melanchon c'è la ripresa di un tema mittelendiano, dell'unità della, della sinistra, riattraversato profondamente, come diceva Leonora, in chiave eh, dal basso verso l'alto, popolare, di blocco sociale. C'è un pezzo dell'intervista che parla proprio dei comunisti. Noi abbiamo bisogno dei comunisti, perché il comunismo è alternativo al capitalismo, la mette proprio giù papale, papale, semplice, semplice, eh, Melanchon. Insomma, ecco, quindi questa sola eh, battuta... Eh, due altre brevissime cose eh, è vero che eh, vanno meglio le cose laddove eh, diciamo che i socialisti sono in una posizione eh, che li costringe a uscire fuori dalla questione eh, social liberista cioè nel senso che in Francia sono sussunti da Macron e quelli che rimangono ritrovano una vocazione a sinistra ma io penso altre due situazioni, eh, la Grecia con tutti i problemi che ha avuto però insomma tuttora una forza che appartiene al partito della sinistra europea è la forza più grande eh, della sinistra, quella che può sfidare per il governo la destra e una cosa che non citate mai, ma a cui io sono molto affezionato, che è il Sinn Féin in, in Irlanda, storia complicata, complessa, anche lì è diciamo, l'intreccio tra la dim dimensione storico, geopolitica e quella sociale, l'intersezionalità con il femminismo hanno appena eletto 15 donne su 29 parlamentari, le leader sia al nord che, al, che in Eire sono due donne, e così. credo che sia un, una cosa. Sì, cioè L'ultima carta dei socialisti europei è stato eh, il macronismo. Ora in Germania sono a rimorchio dei, dei Grunen, una, una parabola tristissima quella dei Grunen, l'unico elettorato insieme a quello del PD in Europa che è a favore della guerra tutti gli altri è in una situazione di grande difficoltà sociale ed economica che noi, le previsioni economiche che ha licenziato la commissione europea sono tutte a ribasso sono drammatiche, per l'Italia è una tragedia e, e a differenza dell'Italia altri paesi qualcosa fanno però la Francia c'è un'autonomia sociale in Germania i sindacati chiedono il 12% di aumento medio nei, salati, nei contratti che vanno a fare e quindi questione che eh, purtroppo qui eh, in Italia non, eh, non è stata messa all'angolo e noi dobbiamo tirarla fuori dall'angolo. Grazie, Grazie Roberto, non so se c'è Simona o Eleonora che vogliono interroguire. No, io semplicemente, eh, se, se non c'è Simona, eh, no, eh, no, vai, eh, vai, vai. Eh, semplicemente per, per riprendere eh, anche io insomma a ragione Roberto non dimentichiamoci l'esperienza di, eh, di Sinn Fein, che è, secondo me è interessantissima e, e che diciamo è un'altra questione europea aperta perché sappiamo insomma che cosa significa Diciamo, la vittoria dello Schinnfinner dopo Brexit, è un'altra diciamo, questione eh, di, cui, eh, di cui dovremmo eh, discutere più approfonditamente. Eh, io diciamo, eh, torno, a dire, eh, torno a dire una cosa: ha ragione anche qui Roberto quando cita la parabola tristissima eh, dei verdi europei e eh, eh, a metterla insieme a quella del Partito Democratico, perché io credo che diciamo, la questione della guerra eh, nel 2022, così come è stato diciamo, eh, più di un secolo fa, eh, diciamo, all'inizio eh, del primo conflitto mondiale, eh, oggi si ha una cartina di tornasole si ha una questione che sta diciamo, chiarando molto bene quali sono le linee di frattura e quali sono le differenze diciamo, eh, tra chi sta dentro eh, con tutti e due i piedi, nel caso del Partito Democratico, i processi eh, di ristrutturazione della governance e chi prova a diciamo, mantenere aperta eh, la strada di una alternativa rispetto a diciamo, a questa governance europea e mondiale e su questo voglio dire una cosa eh, eh, Maurizio prima citava uno degli slogan ripreso da Manon lo slogan diciamo, del movimento altermondialista, no, e lo voglio riprendere anche io eh, perché eh, so che diciamo, non è esattamente questo il cuore della nostra discussione di oggi pomeriggio però eh, secondo me è una, una questione connessa quando a Genova parlavamo e eh, diciamo, dell'altro mondo possibile e gridavamo quello slogan, eh, tra i G8 che contestavamo eh, asserogliati diciamo, nel cuore di Genova c'era un signore che si chiamava Vladimir Putin, eh, che oggi si eh, diciamo, faccia ricadere sul movimento pacifista, sulle forze politiche pacifista, su chi esprime un'opinione contraria all'invio ehm, al, diciamo, di armi alla cobelligeranza europea l'accusa di filo-putinismo è diciamo, una questione ignobile che sta dentro uh, un altro nodo politico e culturale che attraversa lo spazio europeo che è quello diciamo, del, del revisionismo uh, contro cui diciamo, Transform si è mobilitata e Left si sono mobilitate a più riprese e ringrazio entrambe per questo Tina. Grazie l'onora anche per, per il riconoscimento delle battaglie comuni Simo sì, no, io volevo fare una battuta eh, ricollegandomi a quello che diceva Maurizio. Concordo nell'avere nell il coraggio di proporre un programma radicale, ma più che programma io parlerei di progetto radicale. E diffido sinceramente chi oggi mi dice che per sconfiggere le destre si deve allargare questo campo allargato eh, tra PD 5 Stelle, la classica ricetta appunto che poi con le destre ci governano sostanzialmente e condividono molte delle, delle proposte che arrivano dal governo, comunque, a parte come diceva Maurizio, eh, i diritti eh, civili non si differenziano in niente. Quindi, eh, anche questa eh, narrazione che si deve creare un campo allargato a sinistra, a centrosinistra per sconfiggere le destre non è più credibile perché non è la prima volta che poi il centro-sinistra governa con, con le destre basta ti ringrazio non so se c'è Maurizio Brevemente di due cose la prima ovviamente il, la mia tra virgolette divergenza con Simone era solo per l'uso dell'espressione campo largo perché la usa sempre quel nostro vecchio amico non so se ve lo ricordate un grande rivoluzionario romano Smeriglio, per quelle assemblee in cui si mettono insieme rivoluzionari per portare l'acqua al PD eh, e quindi, insomma, era solo una questione lessicale. Invece vengo la questione, diceva Simona, perché pare che Letta oggi, durante la direzione del PD, abbia fatto una promessa, per cui lo vedremo domani, eh, apparire col naso in Pinocchio. Cioè ha detto, guardate, questa volta, la prossima volta, mai più con la... non faremo più governi di larghe intese. Una evidente menzogna, perché voglio ricordare, lo dico soprattutto per gli spettatori di propaganda live, che è tempo che fa, eccetera, eh, tanti cari amici e amiche che poi alla fine non si sa perché, alle elezioni portano le acqua quelle orecchie. Al PD, poi per cominciare a maledirlo dal giorno dopo e dire non ci rappresenta nessuno, patavim, patabam, tutta questa schizofrenia italiana, no? quelli che con noi manifestano contro gli accordi di Libia e poi votano per chi li firma gli accordi con quelli che fanno i lager libici, eccetera, insomma, è un problema italiano che oramai ha a che fare molto anche insomma, con la psicologia di massa. Ma eh, l'Etta ha detto, ma è più col, con la destra. Ora, mi pare evidente che gli scenari che si stanno creando in Italia sono uno che se Letta mantiene la, il patto che ha fatto ad Atreiu con Giorgia Meloni, la destra non farà governi di laghi intese con Letta semplicemente perché la stragrande maggioranza del Parlamento con questa legge elettorale se la prende da sola e dovremmo ringraziare il PD e i suoi satelliti alleati e Renzi, anche 5 Stelle, per non aver fatto la legge proporzionale avendo i numeri per farla tutti insieme. Due, se non accadrà questo e si farà una legge proporzionale, come leggiamo su tutti i giornali, faranno una legge proporzionale non per ridare vita a una sana dialettica politica del nostro paese e tornare a fare una sinistra in questo paese, ma per rifare una maggioranza stile... E governo Draghi. Ora rispetto a questi due scenari comunque orribili noi io credo che abbiamo il dovere eh, di provare a costruirla questa coalizione popolare eh, sociale e politica. Eh, io so benissimo che solo Rifondazione Comunista, PAP, altri partiti della sinistra radicale, De Magistris, eh, Manifesta, non ce la facciamo. Quello che dobbiamo riuscire a fare, e che è riuscito a fare Mélechon, è creare una partecipazione dal basso intorno a questo progetto per fare sì che le tante e tanti che la pensano come noi ne diventino eh, copartecipi, protagonisti. Se ci riusciamo potremmo diventare la sorpresa in, eh, in questo paese e penso che dobbiamo davvero farlo e dalla Francia... Ci arriva non un modello da imitare, ma un'idea. Il fatto che non sta scritto da nessuna parte, che in una società europea avanzata non ci possa essere una sinistra-sinistra davvero forte. Cioè in Francia, Roberto ha citato altri esempi. Eh, dobbiamo riprovare a costruirla anche in Italia. Non la probabilmente chiameremo sinistra, perché questa parola è stata deturpata da 30 anni di centrosinistra, eh, che per, molti, per milioni eh, di persone, ha fatto diventare la parola sinistra corrispondente a banchieri, a riforme neoliberiste, precarietà, eh, guerre e eh, di tutto di più. Eh, sta a noi, come hanno fatto in Francia, ridare anche un po' di onore a questa categoria della politica che, come diceva Mélechon, eh, nella intervista bellissima c'è bisogno, insomma, di qualcuno che sia contro il capitalismo eh, credo che ce ne sia ancora più bisogno in Italia perché ricordo che siamo il paese l'unico paese europeo in cui negli ultimi 30 anni i salari sono diminuiti neanche aumentati siamo eh, l'Ucraina dell'Europa occidentale quindi insomma diamoci una mossa grazie all'EFT Left per aver rotto diciamo, il panorama pessimo dell'informazione italiana non esiste solo da Milano Grazie, grazie ancora a tutti, grazie de, de, de per aver partecipato e come Transform mi ancora l'obbligo di segnalare che noi questi appuntamenti li riproporremo e domani eh, saremo online con l'Osservatorio Unione Europea, con l'Unione Europea, la guerra e la riconversione digitale. Grazie ancora a tutti e eh, a tutte e alla prossima. Ciao, no, grazie. Grazie, ciao. Ciao.